oggi eh, ti parlo di glove box sempre abbastanza semplici ma eh, con filtrazione epa o ulpa che dir si voglia questi glove box eh, a differenza degli altri mh, oltre a presentare il solito eh, la solita apertura frontale con la possibilità di inserire eh, le mani quindi attraverso dei guanti o dei manicotti e eh, un passamateriali sicuramente essere insomma, una struttura eh, ben chiusa molto ermetica mh, ha una diciamo, caratteristica in più che non è da poco che è fondamentale che è quella della filtrazione la filtrazione assoluta per lo più quindi eh, lì dove parliamo di filtri epa mh, possono essere montati all'interno di questi glove box per diverse motivazioni, per esempio può essere montato perché abbiamo bisogno di aria sterile all'interno sul piano di lavoro, che in genere è un'area turbolenta, un flusso d'aria eh, turbolento, e eh, quindi viene prefiltrata l'aria che viene eh, inserita all'interno, oppure ci possono essere anche dei filtri eh, EPA o ULPA, quindi eh, ultra, chiamiamoli così. Eh, sempre di massima efficienza eh, in espulsione quindi l'aria magari viene presa dal da lato sul, sul lato del nostro glove box viene inserita introdotta all'interno e espulsa verso l'esterno oppure viceversa ci possono essere varie varianti di quelle che sono i glove box ora abbiamo un po' eh, generalizzato giusto per dare un'indicazione che mh, anche nei precedenti articoli nei precedenti video che sono stati fatti eh, ci sono varie tipologie cioè non è eh, corretto parlare di glove box eh, in generale e identificare eh, tutte le glove box come se fossero tutte uguali tutte identiche perché è errato ecco perché eh, come se noi andassimo in un concessionario e dicessimo eh, vogliamo un'auto quale auto? Insomma quanti accessori, che cosa ci deve fare, che lavorazione, che, che tipo di percorso deve fare con la sua auto stessa cosa vale qui quindi a seconda della lavorazione sarà più indicato un glove box rispetto a un altro eh, che dire se le lavorazioni diventano tali soprattutto in termini di pericolosità per l'operatore si necessita di uno stato di, uno, uno di protezione più elevato, quindi una, una sicurezza maggiore più elevata sicuramente, per come la vedo io, è meglio passare a quelli che sono i veri e propri isolatori che poi, ripeto, spesso vengono chiamati isolatori glove box, eh, isolatori con guanti eh, diciamo che ognuno eh, li chiama un po' come, come vuole